Il festival del giornalismo di Perugia sta diventando sempre più un evento importante in Italia. Quindi ti voglio chiedere in che modo è partito? Qual è l'obiettivo che volevi raggiungere? È partito proprio con l'obiettivo di parlare dell'informazione e del giornalismo in un momento di grande cambiamento del giornalismo e dell'informazione. Mi stupisce sempre il modo in cui tu come giornalista usi i social media. Per quanto mi riguarda non potrei non utilizzarli, non ci sarà credo uh, un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 Italia, o le domande non vengono fatte oppure le risposte non vengono date cioè o la notizia non la dai o la domanda non la fai o addirittura la notizia la dai ma la deformi fino a un certo punto possiamo dire colpa dell'informazione da un certo momento in poi la responsabilità è nostra in cosa l'exploit delle 150.000 e passa adesioni alla dignità dei giornalisti e al rispetto dei cittadini è differente dalle oltre 200.000 adesioni ai segreti della casta di Montecitorio? E cosa hanno in comune? Penso che di differenti ci siano tanti punti. Prima di tutto il linguaggio, come diceva Moretti, chi parla male pensa male, quindi niente insulti, niente turpiloquio, niente di, questa, di questo genere, ma la concentrazione sui contenuti in modo civile, in modo corretto, nel rispetto reciproco anche se le opinioni sono differenti. L'altra differenza secondo me fondamentale è che non c'era l'anonimato e non ci dimentichiamo che il precario, depresso, eccetera, è passato da gola profonda a capopopolo, perché adesso ha indetto una manifestazione per il 15 ottobre. Um, cosa abbiamo in comune? Credo che quel tipo di uh, mobilitazione digitale eh, si basi sostanzialmente, sì, su un senso di indignazione sicuramente, ma perché, perché realmente sono diversi i giornalisti italiani da quelli europei o americani? Storicamente, questo lo dicono sempre tutti Il problema in Italia è che l'editoria indipendente non c'è mai stata è sempre stata un'editoria imprenditoriale Questo in qualche modo ha inquinato diciamo, no? la storia del giornalismo italiano Perché comunque i giornalisti facevano capo a un editore che aveva altri interessi Però guardiamo a Mardoc Mardoc è un editore puro Eppure abbiamo visto quello che è successo Quando eh, il, i giornali, i media diventano uno strumento di potere Un'arma di lotta politica sei pro o contro l'ordine dei giornalisti. Io penso che così com'è non ha senso. Io ti faccio un esempio, io ho il tesserino da giornalista, ho eh, lavorato quest'inverno per Current eh, facendo dei servizi diari della crisi fuori al Parlamento. Ora c'era la gente che voleva passare davanti a un posto di blocco, a un certo punto la poliziotta mi dice tu puoi passare se hai il tesserino. Io tirai fuori il tesserino però le dissi scusi ma anche se io fossi una blogger avrei diritto di passare qui senza tesserino perché io ho il diritto di fare informazione, indipendentemente da questo tesserino o meno. E questa è una questione e ce la dobbiamo porre, la dobbiamo affrontare. Non vorresti mai che un neurochirurgo amatore ti facesse un'operazione al cervello, per quale motivo vorresti che un, una persona che non sa di cosa sta parlando ti faccia un'analisi di quello che sta succedendo in Medio Oriente, no? Se io faccio un'analisi del Medio Oriente, tu la leggi e decidi se quell'analisi ti interessa non ti interessa, la trovi per te inutile e invece la trovi per te interessante, punto. parliamo eh, cioè, non... un po' di quello che è successo poi con le reazioni a, al tuo articolo su Spider Truman. Mi hanno completamente massacrato. Il mio primo articolo si basava sui dubbi su quella pagina, era importante capire che stava succedendo, perché se dietro si può nascondere, si può nascondere una macchina di manipolazione, anche non volendo, di manipolazione del consenso, bisogna sapere chi lo sta facendo e perché. E Gianfranco Mascia, per sua stessa ammissione, per le sue stesse dichiarazioni, dice è un'operazione del Popolo Viola: è un'operazione che fa parte di un più ampio programma, progetto di mobilitazione. Un politico ha il dovere della trasparenza verso i cittadini: per quanto mi riguarda, è una battaglia di civiltà e di eh, cultura digitale. che sia una questione culturale, questa. Sì, sì, però ripeto, è anche colpa di questo vuoto maledetto di politica. Di questa classe dirigente, di questa classe politica che sta governando il paese attualmente e dell'elite che noi abbiamo in questo paese, che non è assolutamente all'altezza della situazione. Attenzione, perché il web che ci entusiasma, che ci libererà, che eh, è la grande ricchezza per la democrazia, che ci libererà tutti gli stessi strumenti che sono utilizzati per la democrazia, no? le primavere arabe, eccetera, possono essere utilizzati dalla dittatura. Secondo te, per una persona normale? cittadino comune che non sa da dove iniziare per informarsi in maniera efficace, quali sono gli strumenti che potrebbe utilizzare? Eh, o per... Twitter o Facebook, questo sì perché lì c'è una selezione no? in qualche modo di quello che i nostri amici leggono. Sì, sostanzialmente la mia eh, dieta mediatica è eh, social media e i giornali. Tra i giornali online, le, le, diciamo, le realtà online che mi interessano di più a livello giornalistico sicuramente l'inchiesta è, è da segnalare. Secondo te quando si tratta di finanziamenti pubblici ai giornali, ci può veramente essere trasparenza in quello che viene scritto e detto o no? E tutto sta nella deontologia professionale poi, dei singoli giornalisti, per me quello che a me piace, che sento più vicino alle mie corde, sicuramente è un altro tipo di informazione ProPublica che vive di finanziamenti indipendenti grazie alla formazione Knight Foundation, che è nata proprio per sostenere il giornalismo indipendente, soprattutto il giornalismo investigativo indipendente. Loro hanno fatto delle inchieste stupende, strepitose e questa forse sarebbe eh, l'idea di giornalismo, eh, considerandolo come eh, sostenibilità no? dell'informazione dell stessa, che sento essere quella più affidabile possibile.